Grazie Presidente. Gra ringrazio l'assessore eh, Lemmetti che ha illustrato questa, questa variazione eh, che diciamo, eh, nasce grazie ai poteri che l'articolo la 42 del TUE, la comma 4, dà alla, alla Giunta. Eh, e ci tengo a precisare che eh, su questa modalità c'è stata interlocuzione fra il sottoscritto in qualità di presidente della Commissione Bilancio e l'assessore Lemmetti per verificare se esistevano le possibilità, vista l'urgenza di alcuni provvedimenti che sono all'interno di alcuni eh, diciamo, eh, finanziamenti che sono all'interno della, della delibera, per diciamo, adottare un, eh, eventualmente un iter diverso. Eh, quindi eh, io questo l'ho apprezzato, apprezzato moltissimo perché rappresenta un modo in cui la collaborazione fra eh, quest'Aula che per ciò che riguarda le fattispecie legate al bilancio ovviamente eh, mi sento di rappresentare in qualità di Presidente della Commissione Bilancio e la Giunta eh, ha permesso di trovare quella che è la soluzione migliore eh, la più veloce e quella che ha dato la possibilità quindi di eh, soprattutto per ciò che riguarda i 3 milioni e 8 che abbiamo dato ai municipi eh, di fare fronte a delle esigenze che effettivamente erano diventate eh, pressanti proprio perché era passato qualche giorno rispetto alla data del 30 settembre fra le altre cose eh, ci tengo eh, eh, a sottolineare che questo è, è un provvedimento che dimostra come la volontà di questa amministrazione di applicare diciamo, il, il modus operandi del buon padre di famiglia vada proprio no, a eh, tenere presente quelle che sono le esigenze prioritarie legate ai servizi dei cittadini e soprattutto alla possibilità che eh, esiste, quando esiste, di eh, risanare le, eh, le aspetti economico-finanziari di, di questo ente e soprattutto di non andare incontro a un nuovo indebitamento. Quindi i 21 milioni di cui ha parlato l'assessore relativi alla vendita della quota di aeroporti di Roma che vanno nella direzione di non avvalersi per il finanziamento di opere di mutui che rappresentano ovviamente poi un, eh, un debito da dover onorare nei confronti degli istituti di credito, credo sia un punto di grande attenzione perché dimostra come si possa amministrare correttamente e coerentemente con determinati obiettivi che sono quelli del risparmio e del rispetto di, poi, di tutti quelli che sono i vincoli che ci sono imposti dal piano, di, dal piano di rientro, dal forte indebitamento che ha questo ente proprio per andare un giorno a poter dire che il, effettivamente i conti di Roma Capitale sono definitivamente a posto. Noi stiamo percorrendo quella strada, credo che la stiamo percorrendo anche abbastanza velocemente, ne è dimostrazione e credo di non andare fuori tema se parlo due secondi dei debiti fuori bilancio che in questo momento stiamo affrontando pesantemente da una parte in questo provvedimento perché ci preoccupiamo degli accantonamenti e quindi la parola prudenza torna preponderante e forte no? nel nell'amministrazione tramite i provvedimenti legati alle variazioni di bilancio ma dall'altra il continuo lavoro che stiamo facendo in commissione in giunta grazie al lavoro degli uffici che ringrazio, ringrazio sempre per la puntualità e il supporto che danno diciamo, agli organi politici proprio per andare a ridurre quel debito pesante quel fardello che abbiamo trovato l'anno scorso, quando... sì, scorso, non è un secolo, eh? quindi è poco più di un anno che siamo qui e poter dire di aver già riconosciuto circa 150 milioni di debiti fuori bilancio che erano stati contratti nelle amministrazioni precedenti che hanno dato sollievo a cittadini e piccole imprese che aspettavano da tempo il riconoscimento di quanto dovuto per lavori che avevano fatto o per pendenze che avevano col Comune per, a vario titolo, magari derivanti anche da contenziosi fanno sì che il rapporto fra l'amministrazione e anche la, la, eh, la cittadinanza in termini legati alla parte diciamo, economica e alle finanze dell'amministrazione dell vadano verso una riconciliazione vale a dire Roma ha centinaia di milioni, aveva centinaia di milioni di debiti fuori bilancio e quindi un rapporto se vogliamo, inclinato nei confronti di cittadini e imprese noi con, queste, eh, con questo lavoro attento, certosino, domani so che ci saranno molti consigli nei, nei municipi proprio per andare a esprimere parere su altri debiti fuori bilancio che arriveranno presto qui in aula per la ratifica e il riconoscimento dei debiti. Ecco, Questo rientra tutto e quindi questa variazione è l'ennesimo tassello che va in questa direzione, rientrano in quell'opera attenta e che io credo poi verrà riconosciuta nel tempo in modo solido da chi anche controlla e poi certifica il lavoro che stiamo facendo eh, e permetterà piano piano di uscire da questa, da questa situazione, eh, o meglio da quella situazione che aveva un po' bloccato l'attività dell'ente, dell perché quando ci sono dei muri Alzati degli impedimenti alzati dall'impossibilità di poter gestire delle, delle somme per fare delle cose, lo dico in modo semplice, alla fine l'amministrazione va in stallo e si blocca. Credo che la macchina si sia rimessa eh, in moto, adesso dobbiamo pensare alla fase di accelerazione. Grazie.